Anastasia. Però Vane non riesce nel bagno Uffa, sempre la solita storia Vanessa, muoviti eh, Ma anche tua sorella deve entrare Uffa, però mi sto stufando Mi è venuta la challenge a fare Vane? Sì? Esci fuori? Ok, Mi mm. okay. è venuta la challenge che non amo fare la challenge Mentre vanno bagno Ah oh, però, ottima idea Anastasia, hai avuto proprio una bella idea. Così impari la prossima volta a chiuderti in bagno per ore e ore e ore. Non ci sei solo tu in questa casa, ci siamo anche noi. Iniziamo la fila! 3, 2, 1. Cominciate a portare in bagno, eh. Ma avete due minuti scarsi! Dai Ani, su. Tavolino, i compiti, i libri! Sì sì! Sì, sì! Fai in fretta, cara! Pensaci! Dove sei tu? Cosa stai facendo nella mia borsa? Cosa sei preso? mi raccomando hai anche qualcosa per disegnare per scrivere ed è ma cibo Anastasia hai pochi secondi tu rimarrai senza cena guarda lei come si rifocilla guardala guardala da bere da bere Anastasia da bere qui c'è l'acqua se vuoi l'acqua Manca pochissimo! pochissimo! Sì! Guarda! Spero che non si romponi! No Spero che non si romponi! A parte che si rompe. Non ti sembrano un po' troppe? No! Queste crostatine? Me ne passava una, eh! No! Vanessa vai a metterli giù il tavolino lo prendiamo insieme dai cosa hai preso ok bravissime sì. vediamo un po che cosa avete preso il tavolino lo sgabello il mio step poi da mangiare cosa avete preso io ho preso e io ho preso verme i sì. biscotti oh, sono per tutti. No, no, no, no, eh, la porta è chiusa. No, no, no, no, non sono per tutti. Sono della questa parte. Guarda, sono preso lei. Cioè, lei ha preso crostatine per un esercito. L'acqua. L'acqua. Un altro cosa da bere. È Lactimel? L'actimel. Ah, biscotti. Tu hai preso la coperta perché hai paura di dormire qua stasera? I baiocchi? I bagliocchi e i saccassi. Mamma mia. E tu invece? Telefono, mm. la borsa, poi cose che... per colorare. Per colorare che cosa? Il tavolino? No. Ah, hai preso ah, il quaderno. Ah. Tutte Sì amore, tu no, sei no, pronta. No, no, no, no. Non cominciamo a litigare no, perché altrimenti no, no, no. vi faccio stare 48 ore chiuse qua dentro e non 24, no, eh. Esatto. Ok, quindi avete già iniziato la sfida, bravissime. Tu stai già mangiando? Eh? Avevi tanta fame. No. Come no? Questo che cos'è? come niente a me sembra cibo adesso giochiamo un allora. adesso ti darò un foglio la mamma ci dice cosa disegnare che disegna meglio la mamma dà il voto ok mamma? Sì. allora aspetta che ti do un foglio tieni Poi scegli un colore che lo scelgo io tieni allora adesso ho dato il penale ad Anastasia la mamma ci dice cosa abbiamo. allora dovete disegnare me te te sì, no, cose dai, no. Ma dai, il pennarello. E vabbè, un pennarello. Ma giallo, il pennarello, non si vedrà niente. Giallo, è vero. Ah, scusa, avevo visto giallo. Allora, spostiamo questo. La Ma mamma non hai capito. Hai già sbagliato tu. Mamma, il pennarello è un blu che va se c'è. Un? Un blu che va se c'è. Tieni, sceglilo. Capelli gialli. Mi raccomando, eh. capelli verdi. Eh Vanessa? Eh ma io non... Ah ma non mi interessa, eh! Chi perde fa 48 ore in bagno! Ah, capelli gialli la mamma! Eh okay, non c'è morri! Mm. Sì, Vabbè, vediamo la... quello che ma vi è. Vi la vi... frangetta la mamma. Ah, sì, sì. ah insieme. Arriva la frangetta. L'ultima ciocchio che non si vede sembra pelata. <ride> Guarda che non è papà, è la mamma, eh! che devi disegnare. Sono senti in posto Vanessa hai terminato il tuo no, disegno no, no. Anastasia quanto manca sì. wow che bello e vedere fallo vedere bene a tutti i nostri sì. amici anastasia amore mio che carina che sono Mia. i cuoricini bello non ho i capelli biondi però va bene brava amore Mettiamolo qui aspettiamo ah. che anche vanessa termina amore. tutta verde il mio colore preferito vediamo, wow, che carina, come sono tonda rotonda, ti voglio bene, Mali, io. Siete sta... ho la corona in testa, non me ne ero accorta, è solo la tua regina, amore, hai capito tutto, brava, chi comanda qui? La mamma che è la regina, mi piacciono tutti e due, brave tutti e due, allora bimbe, io vi okay. lascio un attimino da sole e okay. ci vediamo tra un po', oh, Cosa? ci credo che non hai più fame mm, se no. risata finta no aspetta risata vera risata finta lezioni di risate ci vediamo dopo bimbe eh? ok a dopo ciao, ciao. ciao. ok Senti i trucchi da sopra. Non vedo. Non vedo che faccio? Vedete quanto stai facendo? E fare una bella faccia. Cioè, certo, una bella pappa. Tu che faccia? Mm. ti fai ridere che ho detto mamma mamma con un cacciato la patata con un cacciato poi così a few moments later ciao vediamo cosa stanno combinando queste due ah fatemi vedere un po' vi siete truccate vi siete messe il rossetto? anche gli occhi? Mm. Io ho tanta fame Hai tanta fame? E ci dovevi pensare prima, mi dispiace mm. Adesso mangi quello che c'è Ti puoi preparare qualcosa? Mm, non lo so se ti posso preparare qualcosa Vabbè, se vuoi vado di là Come se voglio vado di là? E voi cosa dovete fare se io vado di là? possiamo fare un tic tac Buona Verà. idea Allora eh. mm. mm. Ho tanta voglia di tosse Io non ho di pecca quello quell'altro Vabbè vediamo sì. dai mi mm. il TikTok Ok intanto c'è un TikTok in France ma Mamela sai qui che il yogurt che devo fare il mio mettiamo il suono Dov'è okay, mm. il yogurt Possiamo mettere mm. Ok Che suono? Beh è sì. che Vanessa non mi potete yogurt e non c'è più un perché è finito Ah non so. sentiamo un Dove l'hai messo? Sotto il gabinetto <ride> Eh? Ho oh, ah, eh. trovato? Sì, prendo quello di Vanessa. Allora giochiamo a Roblox insieme perché io ho Vanessa. Ho oh mio compagno di classe però adesso non è più la mia classe perché lei ha tantissimo Cioè non so che classe è è cresciuto ed è andato mm. alle elementari. Anzi guardate lei è Vanessa e, e si chiama Raffaele che però più lui vero Ah ma me. lo conoscono Raffaele ormai eh dicono mm. che è il tuo fidanzato Anastasia non ah, è vero? Sì, anche in metà Giuseppe oh. il compagno di classe che viene nella mia scuola e anche Federico Matteo Ma quanti ne hai di fidanzati? Guarda <ride> che non puoi avere tutti questi fidanzati, eh? Se ne hai uno solo. Ma tu che... ce l'hai? fidanzato vanessa no, ah, no vero Venezia, brava lì. allora io inizio a giocare dai vedere io inizio a giocare a questo gioco live dai guarda che io entro poi, poi io entro con vero. vanessa che va proprio lei devo vedere i punti dove e va bene e io allora, la faccio faccio? Mm. Dietro. allora io gioco giochiamo giochiamo questo quale ok entro dai dai, che se c'è un e quindi giocate sì. insieme a Roblox? Sì, sì. Oh, che bello. Eh, faccio, faccio, ok Io no, non lo faccio per <ride> te... allora, te... come... allora, Vai, Ani, vai. vai, Anni, vai. Eh, dai, tra le biappette. Tu, ma allora, non si ti accende? È spento ti il, il tuo telefono, si è scaricato. Vane, sì, eccomi, via, via, via. dove sei? Non ti vedo! Ma Vane, sei dentro! Ok, okay ciao Vane! Via, via, via, via! Vane, via. Vane, Vane ok! Ah, no, Vane. Oddio, si è spento tutto! No, si, ve. Vane, si io vedo ve. tutto nero, Vane, non mi vedo! Vane, non vedo niente, grazie! Dove sei? No, C'è sì, la luce! sono le luci spente! Clicca per accenderle, c'è scritto qua! Ah, okay. Sotto! Clicca! Ma no, ma no, perché ci sono le luci spente eh, da Anastasia? Anche te Vane? Eh sì, va bene guardate. bambine E come mai? Eh, so, è proprio così il gioco? Ok, io vado via un attimo Io vedo una clicca azzurra Ok, vedo qualcosa Ci vediamo, vediamo dopo Ciao Qua è ancora a giocare a Roblox One Eternity Later Come va? <ride> Brave! Avete deciso di dormire, mi sembra anche giusto. E ora di fare la nanna. Bravissime! Vi è piaciuta questa challenge? Sì, sì. Siete state bravissime tutte e due. Grazie. Allora, bimbe, il video finisce qua, con voi che fate la nanna in bagno. E vi è piaciuto? Iscrivetevi al canale campanella e lasciate un bel like a questo video ciao pensate domani mattina ci vediamo ci vediamo con con mandicchiera con... con... con... con... con... è provabile eh? <ti> ma voi siete forti non vi abbatte niente herita, adesso mi sono messa la coperta di sono lo guardate <ride> bene sotto il termosifone così vi scaldate porti, lo prendo. e volete. buonanotte <ti> Ciao! Ciao! Ciao! Ciao. Ciao. Ado belli?